Non sopportava l'idea che la sua ex fidanzata potesse finire tra le braccia di qualcun altro e così ha preso la pistola calibro 7,65 di proprietà del padre regolarmente registrata e l'ha uccisa. Un colpo solo a bruciapelo alla tempia. Aveva soltanto 16 anni, ne avrebbe compiuti 17 a novembre. L'uomo invece aveva precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. A trovare i loro corpi senza vita nel garage di proprietà della famiglia è stato il padre di Al momento non si conoscono altri particolari sul luogo della tragedia. Sono arrivati gli agenti del commissariato locale e il medico legale.